Perfetto E lo stiamo portando giù Facciamo una Aperto perché la colla si deve seccare Gianmarco Salutiamo, grazie, ciao, grazie mille Denis Col computer aperto Così già pronto all'utilizzo Torniamo indietro per vedere cosa ho fatto Sto maneggiando del filo di ferro questo perché il pc portatile di Gianmarco si era rotto all'aggancio delle cerniere per cui il monitor non riusciva a rimanere adeguatamente agganciato. Osservo la posizione del monitor per capire meglio come fare l'incollaggio. Prendo della colla di componente e mescolo le due componenti per incollare le parti che dovranno rimanere unite. Più si mescola e migliore sarà la tenuta. Spalmo quindi la colla sulle parti dove trovo più utile ed appoggio il monitor con già su le cerniere e le viti fisso il monitor alla cerniera sana e faccio pressione alla cerniera che sto incollando per fermarla nella posizione giusta stringo altre viti utili per aiutare la cerniera a restare ferma durante l'essiccazione della colla la colla bicomponente nel giro di 5-10 minuti non è più lavorabile ma ci mette molte ore per seccarsi del tutto riempie gli spazi vuoti con altra colla infine andrò a chiudere il computer questo è avvenuto più di un anno fa è una riparazione abbastanza insolita mi sono fatto fare delle riprese ma ho trascurato un po' il montaggio finisco di rimontare il computer e poi cerchiamo di capire se è meglio o peggio di come era prima abbiamo appena finito di richiudere il computer adesso proviamo ad accenderlo e vedere se va tutto bene quello che è due ho chiesto a Gianmarco dopo più di un anno se il computer era ancora intero è stato bello sapere che la riparazione ha resistito alla grande io vi ringrazio per aver visto questo video e vi lascio a disposizione altri video simili da poter andare a vedere ciao